rottando è complicato, eh, ci provo oh, Ma mi, mi è uscito troppo bene Mi è uscito troppo bene Mi è uscito